Eccomi, allora, um, sì, ho ascoltato la parola del consigliere Figliomeni. Allora, ehm, per fare un attimo un, un quadro della situazione, sappiamo insomma, che in questi giorni sono pervenute delle eh, bollette dell'acqua ai cittadini, delle bollette dell'acqua maggiorate eh, di un conguaglio che è stato definito nella conferenza dei sindaci. Dopo un'attenta valutazione tra i sindaci, eh, cioè lato 2, che è il gestore del servizio idrico integrato, e la STOC, che è la segreteria tecnica operativa del, del lato 2 di Roma eh, e Provincia. In realtà non si tratta di un aumento tariffario ma di un conguaglio per l'applicazione di un diverso sistema tariffario che in realtà va ad agevolare i nuclei familiari più numerosi perché va ad ampliare la fascia minima di consumo di 50 litri giorno per, ehm, per persona ehm, questa nuova rimodulazione tariffaria è stata eh, studiata ed emanata da ARERA che è l'autorità di regolazione ehm, di, per l'energia e rete quindi nazionale nel 2017, poi la conferenza dei sindaci ha visto anche la discussione di di altro in questo contesto, cioè ovvero è stato evidenziato come c'è sempre stato un enorme divario tra eh, il, il calcolo del, dei costi per le utenze singole e le utenze condo eh, condominiali e quindi si era chiesto insomma, che questo conguaglio eh, venisse ripartito in maniera mh, più equa tra le utenze condominiali e le utenze eh, singole, quindi in realtà conti fatti per ogni famiglia presente in un contesto condominiale il conguaglio sarebbe pari più o meno circa insomma, ad un Euro al mese a partire da gennaio 2019, il conguaglio viene attuato tutto in una eh, tranche, a meno che non superi il 150%, quindi una volta e mezza l'importo della bolletta precedente e quindi viene rateizzata in maniera automatica, posto sempre il fatto che eh, gli, gli utenti possono comunque, anche se non un importo di conguaglio minore, richiedere la, la rateizzazione. Eh, il gestore è certamente cosciente del fatto che questo momento non sia dei migliori come lo siamo anche noi e tutto questo è stato fatto quando non potevamo Obiettivamente lontanamente immaginare che saremmo andati incontro ad una pandemia eh, mondiale, posto che parliamo comunque, ci tengo a dirlo, di ehm, un'attuazione un un di eh, una rimodulazione eh, tariffaria decisa da un ente nazionale. Quindi ehm, diciamo, non, ehm, possiamo fino ad un certo punto, ecco, e anzi, in realtà, nonostante poi siamo attenti a questa. Mh, a, queste, a, nuova, eh, a questo aspetto, eh, ci teniamo anche a dire, ad invitare i consiglieri eh, parlamentari, quindi mi riferisco per esempio eh, alla consigliera Meloni che ha sottoscritto questa mozione insieme al gruppo di Fratelli d'Italia e poi alla futura eh, mozione che discuteremo a breve, che è la 214 da parte del consigliere Fassini, invece di portare questa eh, partita nel, nel campo opportuno che sarebbe appunto il Parlamento e anzi in realtà eh, collaborare con i nostri omologhi in Parlamento che eh, ci stanno già eh, lavorando e comunque da anni lavorano su questo tema, nella fattispecie per esempio stanno lavorando su un ampliamento del bonus idrico che sicuramente è molto importante in, in, questo, in questo momento, quindi eh, per questo motivo ci asterremo.